Eccola qua, Sangra Torino Almeno torna a battere il cuore pulsante anche se a forza ridotta la strada dei pastori, la strada più famosa del mondo per queste attività. Ritorna a battere il cuore pulsante dopo. Una lunghissima sosta. Ragazzi, come sta andando? Finalmente avete riaperto? Sì, eh, abbiamo riaperto da ieri. Eh, come sta andando? Non... Eh, non sta andando perché si è, è messo anche il tempo, quindi eh, non sappiamo ancora. Però l'importante è che siamo ripartiti e, come si dice a Napoli, la speranza è l'ultima a morire noi ci lasciamo con quella bella idea del presepio greco ti ricordi? ah come da allora cos'è cambiato? allora il presepe è greco? Sì, ce l'ho la... sempre ed è sì. visibile e quindi praticamente io sono uno che lavora la creta no? a terracotta però per non stare in concorrenza con gli altri io voglio rispolverare un po' la mitologia antica no? e quindi i miei personaggi sono quelli che non si trovano in tornando giro tornando indietro ti rinnovi praticamente Tornando indietro per il nuovo, bella sta cosa, perché grazie. è passato molto remoto e futuribile. E è molto presente anche. Oh, grazie. Sì. Ogni palazzo nasconde, conserva dei piccoli musei a cielo aperto, dei, ma soprattutto delle meravigliose opere artistiche che vengono poi di volta in volta realizzate dai pastorai e dai preserviai napoletani che è una scuola antichissima la prima al mondo, forse l'unica sicuramente che effetto fa essere a San Gregorio almeno riaperta? bello, è odio e strano perché è la prima volta che riesco a camminare liberamente però è un po' vuota ma è sempre splendida è sempre un'emozione sì, anche sotto la pioggia no, non si può siamo nella casa del maestro Ferrigno, salve posso, buonasera, buongiorno, anzi si è ripreso finalmente un pochino a lavorare, si sta muovendo, il cuore comincia a battere di nuovo. Si vede anche dal vicolo, si vede già qualcosa, grazie a Dio questa è la nostra gioia. Qual è l'auspicio? Che duri di più e non ci chiudono di nuovo. E siamo nel laboratorio, nello studio del, di uno dei più grandi maestri di San Gregorio Armeno. Maestro, che sta realizzando? Sto cercando di accontentare oggi che l'Immacolata, una famiglia che ha delle statuine tramandate da 30 centimetri. E ci tengo proprio come il classico tradizione, eh, accontentarli e farle eh, venire a ritirare la loro capanna così possono far nascere il bambino non serenamente, prima, non due ore prima, in ogni famiglia penso che si rispetterà la tradizione della mezzanotte, consegnare al più piccolo della casa il bambino per poterlo mettere nella mangiatoia. Aldo, sono pochissimi quelli che non ti conoscono come maestro, presentati dai, facciamo anche un po' di pubblicità che la meriti. Grazie, io sono Aldo Vucai della ditta Alpa, in via San Gregorio almeno 14. Che lo dico io, è uno dei più bravi ragazzi, dovete passare da qua. Grazie maestro, buon lavoro, buona giornata.